E io prima di entrare nel merito del mio intervento vorrei fare un appunto uh, sul metodo perché appunto con lei, con la sindaca, con l'assessore Frongia ho condiviso uh, due anni e mezzo di opposizione e noi non abbiamo mai avuto in due anni e mezzo un'occasione come quella di oggi di confrontarci con il sindaco Marino e tutta la giunta dell'epoca dentro l'aula, già da questo punto di vista, l'ho già ribadito più volte e lo ribadisco con forza anche oggi, abbiamo fatto un enorme passo avanti perché noi eh, magari a poter parlare eh, con Marino in aula magari a poter confrontarci in aula eh, con gli assessori la, oggi, la presenza oggi della Sindaca Raggi e di tutta la giunta eh, denota veramente la serietà con la quale il rispetto delle istituzioni e dell'aula con, con le quali si affronta, eh, si affronta questa, questo percorso nel risanamento della città di Roma eh, entro comunque rapidamente anche nel, nel, nel merito del mio intervento. Vede, io rispondo con, con molto piacere e con molta decisione in maniera secca ai colleghi eh, di opposizione. Appunto, la, la seduta di oggi parla della tenuta eh, della giunta. E, cari colleghi questa giunta e ovviamente anche questo consiglio tengono e tengono benissimo eh, per un motivo molto semplice io porto ad esempio eh, il lavoro che stiamo facendo l'ottimo lavoro eh, che stiamo facendo con, con l'assessore Meleo e con i commissari della, della commissione mobilità appunto su questo tema eh, tanto difficile ma anche tanto appassionante per la nostra città che è quello della mobilità. Vedete colleghi, questa giunta eh, assolutamente tiene e va avanti perché eh, riprendo un pochino una parola... Eh... Della nostra, uno slogan della nostra campagna elettorale che mi colpì all'epoca e mi colpisce anche oggi che è quello del coraggio questa giunta va avanti perché ha coraggio uh, vede Presidente, noi in realtà sulla mobilità non è che talvolta ci inventiamo uh, chissà che cosa non è che siamo particolarmente bravi io voglio essere, eh, voglio essere umile e modesto non è che ci inventiamo chissà che ma semplicemente abbiamo il coraggio di fare interventi di prendere azioni, di prendere decisioni che in passato nessuno aveva il coraggio di attuare perché vede Presidente Presidente, le faccio un esempio. La corsia preferenziale di Viale Marconi, sono, eh, il progetto era da diverso tempo che era nei cassetti eh, del Dipartimento Mobilità e di Agenzia eh, della Mobilità, il progetto era stato preparato nel PGTU eh, dell'epoca marino. Ma poi non era mai stato portato avanti perché la precedente amministrazione aveva paura di eh, creare il solito conflitto che si crea quando si va conflitto in realtà del tutto apparente che si va a creare quando si riduce lo spazio per le automobili private e si va a creare un percorso protetto per gli autobus piuttosto che per le biciclette piuttosto che delle aree eh, pedonali. Quindi noi stiamo avendo coraggio perché questo serve oggi per amministrare eh, questa città possiamo sicuramente avere delle difficoltà, possiamo apparire eh, all'esterno talvolta un pochino lenti, ma perché stiamo costruendo giorno dopo giorno, mattone dopo mattone, il futuro di questa città. Io invito tutti ad avere un pochino di pazienza. Tanto i cittadini per vent'anni hanno aspettato che il partito di destra o di sinistra di turno eh, cambiasse questa città per poi restare prontamente delusi alla fine dei cinque anni. Io ai cittadini che oggi ci ascoltano e verso i quali mi rivolgo e rivolgo anche un appello ai colleghi dell'Aula per elevare un pochino il dibattito di oggi perché io ho visto tutto dall'opposizione. Veramente con il cuore in mano glielo dico, ma eh, solamente dibattiti un po' sterili. Sento sempre il suo discorso casaleggio, di qua, di là, di giù. Entriamo nel merito, fate opposizione nel merito dei temi. ok? C'è questo progetto, c'è questa delibera perché ci sono. Non ci piace per il motivo X, non il solito slogan. Quindi dicevo appunto, Presidente, eh, per andare poi a concludere chiedo ai cittadini di avere un po' di pazienza, non chiedo di attendere altri vent'anni perché questa città non ha altri vent'anni, perché dobbiamo essere realisti, ma di attendere ancora qualche mese, perché io vedo il lavoro che, che stiamo facendo, parlo per quello che conosco principalmente per la mobilità con l'assessore, ma vedo anche il lavoro degli altri colleghi, oggi il Presidente Sturni ha fatto una conferenza stampa molto importante con l'assessore Marzano e Stiamo veramente costruendo il futuro di questa città, eh, c'è un lavoro importante che è stato avviato perché era necessario imprimere una velocità diversa per quanto riguarda questa amministrazione, per quanto riguarda gli uffici, per quanto riguarda le società partecipate, ma i risultati arriveranno, e arriveranno eh, molto presto. Quindi da questo punto di vista se l'opposizione ci vuole aiutare in questo percorso, integrando, modificando, eh, correggendo le nostre proposte e i nostri progetti, saremo ben felici di ascoltarlo. Ma se continuerete nella polemica sterile, veramente senza solide basi, non farete altro che allontanare i cittadini dal dibattito politico di questa città. Grazie.